spettacolo, tutti sappiamo che è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia che purtroppo è tuttora in corso e vorremmo sapere lei cosa si sente di dire ad i giovani che purtroppo hanno eh, abbandonato il sogno di, di magari diventare ballerini e quindi di inseguire il proprio sogno e invece ai ragazzi che ancora cercano di portare avanti la propria passione. Ma Dunque, quelli che hanno abbandonato, mi chiedo chiedo, perché hanno abbandonato? per un piccolo problema così di... Molte persone so che hanno rinunciato a causa del periodo critico, purtroppo. No, no, no, non lo posso sentire, lo posso accettare, bisogna ricominciare, bisogna ripartire, devono avere coraggio, devono avere forza, perché se non ci siamo abbattuti noi, perché si devono abbattere loro? Non devono assolutamente, loro hanno davanti una vita per lavorare, per studiare prima di tutto, per lavorare. Quindi, no, vorrei parlare ad uno ad uno, questi ragazzi, è come se lo stessi facendo in questo momento, vi parlo di uno ad uno, no, non vi buttate giù, dovete continuare, dovete riprendere, perché questa sarà la prima, la prima prova di forza che voi darete a voi stessi e farete con voi stessi, quindi per ripartire. Quindi il fatto di aver smesso per, la, per questa pandemia, no, non proprio non lo accetto. E, e se posso fare qualcosa, io, io ci sono, sono qui, c'è la nostra scuola... Siamo pronti ad accogliervi e anzi vi aspettiamo a braccia aperte e questa è la prima cosa. Per quelli che stanno iniziando, bene, buon inizio, partiamo subito eh, come dire, con, eh, in, quarta, in quarta marcia, partiamo velocissimo perché dobbiamo recuperare questo anno buttato eh, perso, ma non, non, non ci abbatterà questo, nulla ci abbatte, dobbiamo cercare di andare avanti, di essere forti e, e diciamo noi e insegnanti, noi maestri, e con le, le nostre strutture siamo pronti ad accogliere tutti e ricominciare. Quindi noi ci siamo. Okay. Ehm, purtroppo al giorno d'oggi sappiamo che alcuni giovani hanno smesso di credere in alcuni valori e ehm, sappiamo che la danza con la sua disciplina e il suo rigore può in qualche modo aiutare i giovani a formarsi ed anche ad affrontare la vita e ad, in, ad inserirsi al meglio nella società e, se, e può essere di grande aiuto magari seguire un percorso come la danza così rigoroso diciamo guarda io so, sto per dire una cosa che, non è, che probabilmente non, non si dovrebbe dire per me la danza è uno degli sport più, più completi ed è uno sport parliamo fisicamente uno sport che però a differenza degli altri sport sfocia nell'arte quindi sfociando nell'arte diventa uno sport artistico e ne sono, io ne sono consapevolissimo perché vedo tutti gli insegnanti prima parlavamo di, eh, di, di, di ballerini di danzatori, il fisico che hanno i danzatori questi giorni stavamo guardando l'Italia che giocava questo, questi fisici pazzeschi che hanno i calciatori i ballerini sono esattamente uguali fisicamente hanno specialmente le gambe, hanno le stesse gambe così forti e credo, credo che questo sia il momento più giusto per, per, per una ripartenza per avere il coraggio di, di giocare a non giocare un gioco cioè è stato tutto un gioco questo che è successo adesso ripartiamo alla grande, riandiamo avanti senza mai fermarci e, ed è, è l'unica cosa che possiamo fare anche perché senza la speranza non c'è un futuro allora io sono uno che ha sempre sperato ancora adesso sono un signore anziano e sto ancora sperando che succeda qualcosa e probabilmente succederà o forse è già successo e non me ne sono accorto però la danza è uno di quegli sport che veramente riunisce la gente riunisce i ragazzi e ti ridà la speranza di, di ripartire perché poi si parte, dalla, si parte dal movimento fisico è come la mattina quando ci svegliamo se non ti alzi un attimo, non fai qualcosa, non, non vai a fare colazione, non ti prendi un caffè, non ti prendi una cosa, e, e comunque stai facendo attività fisica sport, e sport, lo sport ti riattiva tutto quanto, riattiva le cellule, ti dà l'adrenalina, si rimette in moto. Che immagina fare sempre, per, non so, per tutta la vita 2, 3, 4 ore al giorno di danza è una riattivazione per il cervello pazzesca. Quindi buono sport e buona danza a tutti la danza con tutta la cultura che veicola, la sua musica che la accompagna e la sua grande capacità di saper immergersi in determinati periodi storici, come giustamente le ha sottolineato, è veramente proprio una forma d'arte e eh, rappresenta un'elevazione sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista eh, culturale. Quanto può incidere sulla crescita culturale del paese? <ride> sì, sì. Eh, Che domanda! <ride> Oserei dire... Attenzione alla risposta perché questa è una risposta molto fina, molto, molto delicata perché io sono, sono uno di quelli che ha lavorato tantissimo all'estero però è sempre tornato in Italia, è sempre voluto tornare in Italia ma per quanto riguarda, devo fare una, una, una piccola critica a, a me prima di tutto io, mi critico io per primo però poi critico un po' le strutture italiane e l'arte e la cultura è sempre stata un pochino la ruota di scorta questo per me è, è addirittura difficile dirlo, mi, mi dispiace dirlo, tanto che oggi ero a pranzo, ero a pranzo con degli amici e ho addirittura eh, confidato che stavo pensando di non rientrare più in Italia, invece poi sono rientrato perché, perché a parte, al di là del campanilismo e dell'amore dell che c'è per questo paese, avevo anche una situazione familiare e via discorrendo, quindi sono rientrato, ma non è stata certo l'arte l'arte come concepita qui in Italia che mi ha fatto rientrare. Cioè, quello purtroppo mi avrebbe fatto rimanere fuori. E allora io qui faccio una piccola critica. E mi scuso prima ancora di farla. Svegliamoci, diamoci una mossa, perché l'arte in Italia è importante. Probabilmente siamo così perché ne abbiamo troppa. Perché abbiamo troppi col cioè per il colosseo, ci abbiamo, ehm, abbiamo troppo. E allora siamo un po' abituati. Però cerchiamo di mantenerla, perché, perché quelli che vengono da fuori vengono a vedere non solo il colosseo, vengono anche a vedere... Le nostre, le nostre opere, i nostri balletti e se io vi dico una cosa, una piccola statistica, all'estero ci sono il 50% dei danzatori, parlo di danza perché adesso siamo parlando di danzatori italiani sono all'estero e questo è carino da una parte ma non è poi tanto carino perché fanno difficoltà ad entrare, invece dovremmo essere capaci e bravi a riaccoglierli per riaccoglierli cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli le strutture. Se pensiamo che ci sono, c'erano fino a, quindi vent'anni fa, c'erano 14 antilirici in Italia e adesso ne sono rimasti 3, 14 ne sono rimasti 3 aperti, eh, come dice Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Ecco la risposta. Cosa pensa della presenza di un professionista come lui qui nella vostra scuola? che credo porti veramente un, un barlume di speranza per tutto il mondo dello spettacolo dal vivo. Per noi avere Raffaele Paganini è, è un onore, oltre che un piacere per me, perché insomma, come dire, ha investito la mia infanzia, lo conosciamo tutti, è una toalla internazionale, ma è chiaro che speriamo, noi per primi saremo ancora, come dire, più carichi nel nostro lavoro, no? con ancora più voglia di fare, di apprendere da lui e, e questo mi piacerebbe che anche i ragazzi insomma avessero la stessa voglia, lo apprezzassero, lo capissero perché comunque noi siamo qua poi per loro per cercare di, di riniziare da, da questo momento insomma un po' buio che c'è stato però insomma buttiamocelo un po' alle spalle e speriamo di ripartire a settembre insomma bene eh, e noi, insomma, siamo, siamo pronti e adesso ancora di più, sapendo che abbiamo il maestro Paganini accanto, sarà presente nella scuola una volta al mese per quanto riguarda i corsi accademici. Okay.